case, strada larga. Si direbbe un quartiere commerciale. Sì, grazie dell'analisi, Nathan. Dai, cosa vedi? Vuoi proprio sentirmelo dire? Voglio proprio sentirtelo dire. Ok. Libertalia. <ride> Libertalia! <ride> La mitica utopia pirata a lungo perduta, scoperta dopo 300 anni dal mitico Samuel Drake e, e dal più più giovane e meno affascinante fratello che ha avuto la fortuna di accompagnarlo. Sai, sapevo che avresti fatto qualcosa di buono. Guarda che non è la prima città perduta che scopro. dai. Goditi il momento. Da dove cominciamo? Che dici di quell'edificio laggiù? Ah, intendi quello con le torri di guardia? Sì. Scopriamo a cosa facevano la guardia. Per me va bene. È tutto... cioè... sono senza parole. Miseria ladra, Nathan! È questo il tuo essere senza parole. Tu avranno impiegato a costruire questo posto. Anni, decenni forse. Ma come hanno fatto a tenerlo segreto per tutto questo tempo? No, è solo che questo posto, anche senza tesore, la scoperta è incredibile Al casar non sarebbe d'accordo Proprio non ce la fai a goderti l'avventura, eh? Io me la godo, ma siamo qui per un motivo, ricordi? Ho ben presente il motivo, fidati L'importante è questo Va bene saluta. <ride> che facevano qui? Chi, i coloni? Sì. Intendo, ti metti in combutta con questi criminali malfamati e... e poi? Beh... ti godi la vita. Mm. Trovi un riparo. <ride> Ammazzi di grotti. Dico c'è di peggio. Ah, certo. Ma ti sorpisce la statua di Eberi ogni giorno. <ride> e hai mai. Ti sei mai chiesto come sarebbe andata se avessi fatto altre scelte? Tipo non mollare la tua carriera da mago? <ride> Avrei fatto molta strada. Ero bravo. <ride> non avresti fatto un chilometro. Ehi, sai una cosa, sei invidioso. Ah, Lo beh. sei sempre stato. <ride> no, dicevo, come sarebbe la nostra vita se non avessimo iniziato a correre dietro a gente morta da centinaia di anni? Pensi che somiglierebbe a... una vita... normale, sai? Mm, normale. Intendi, tutta la famiglia riunita a tavola per il ringraziamento, a scambiarsi foto dei figli, cose così? No, no, grazie. Non fa per me. Preferisco ciò che abbiamo. Sì, l'ho già sentita. Dai, siamo fortunati. Ma questa è fortuna? Sì. Io ho trascorso gli ultimi 15 anni in carcere, quindi direi che è tutto relativo. <ride> sì, lo ammetto, questo è molto meglio della galera. <ride> Beh, il mio boccale è vuoto. Già, stavo giusto per la lamentarmi del servizio. Le tre di cavalli. Sono ancora legati. È come se li avessero abbandonati. Ma perché? Non saprei. Forse sono scappati in tutta fretta. O qualcuno li ha portati via. Qui c'è qualcosa che non va. Che pensi sia successo qui? vuoi dire? Tutte le cose belle prima o poi finiscono. Io scherzo sulla maledizione del tesoro pirata, ma dopo aver sentito le tue storie, insomma... Di solito la spiegazione più semplice è anche quella giusta. Di solito. ovviamente Se non sbaglio qui dovrebbe esserci un passaggio Guarda qui, Sam. Sembra un codice di condotta per pirati. Credevo che questo posto si basasse sull'assenza di leggi. Anche le navi pirate avevano le loro leggi. Guarda, c'erano anche famiglie. Già, ma allora... ...è finita questa gente. Avranno mica rapiti tutti quanti, vero? Capitano Avery, mi chiedevo quando ti avremmo incontrato. Cos'è quel simbolo? Ne eh, ho visti diversi quando ti stavo ancora cercando. Mi sta lasciando questi marchi. Non sarà un altro sigillo? No, non che io sappia. Invasori forse. Di sicuro questa gente aveva molti nemici. Fodà, sì. Ehi, Nathan, guarda qui. un'utopia piratesca, aveva bisogno di una gatta buia vorrei proprio sapere chi arrestavano questa è ipocrisia bella e buona cioè pirati con una prigione ma ah, immagino che ogni città abbia i suoi stronzi Di qua, dietro di me. C'è un tunnel laggiù. Sam, vieni qui, forse c'è qualcosa. Eccomi. Ah, ecco, da qui non si torna più indietro. Di nascondiglio Già, ma da chi si nascondevano? Da loro stessi Guarda qui Sembra una mappa del quartiere commerciale Sì E... Boom qui c'è il nostro tesoro, vedi? Ecco la torre Cosa architettavano? via d'uscita Sì, ok, proviamo La nostra via d'uscita Sì, ok, proviamo Vedo una luce là sotto Senti, eh, qui c'è un altro pezzo di colonia. Sei stronzo! Eccoli! Andiamo! <itty painful sentimenteday> <Teraz ovviamente> <vidare> <minority> Yeah. Quel ricazzo aveva ragione. Black, per una volta ci pagheranno bene. Okay. O siamo a posto? Credo siano finiti. Vai bene? Sì, posso solo riprendere il fiato. Andiamo Sam! È stabile quel coso. Stabile come tutto il resto qui intorno. Oh ok, quindi no. Va bene, va bene. Arrivo. in ordine questo posto per la signora. Stop! <laughs> Ah <sighs> Allora constrained. Certo, non음대로i Pronto? Ok. bene... Attenzione. Salto da qui. Sì, lo vedo. Ok. Oh, oh, merda! Uh, attento allo scalino. È incredibile. C è, è distrutta. Poco male, continua a salire. Come va là dietro? Che vista mozzafiato. Abbiamo un bel tuffo, eh? Ok, e adesso? Fidati e fai come me, ok? No! Ok, e adesso? Fidati e fai come me, ok? Qualcosa del genere! Oh, uh, qui siamo senza dubbio nel quartiere di lusso. Non residenziale, però, che dici? Potrebbe essere un edificio amministrativo. Probabile. Forse Libertalia aveva un governo locale. <laughs> e magari pagavano le tasse chi lo sa C'è niente. Non si passa neanche da qui. Un cumulo di denaro... Non derivano responsabilità. E ritengo di parlare. Beh, il gusto non si compra. Barricate di fortuna? Cos'è successo qui? Si direbbe una battaglia. Era una domanda retorica. E... Il punto è chi combatteva chi e perché. Alcuni dei cadaveri hanno abiti particolari, sembrano soldati. Quindi si affrontavano colonie e soldati. E se lassù ci fosse stato da perdere il tesoro? Direi che qualcuno puntava a un ricco prelievo. Già, speriamo che non ce l'abbiano fatta. Esatto. Uh, a dir poco. Rafe? No. Qui nessuno ha toccato nulla per centinaia di anni. Giusto. Quindi, cerchiamo indizi? Sì, cerchiamo indizi.